Sono Laura Antichi, vi voglio eh, presentare Spreaker. Spreaker, eh, come è scritto, è l'app giusta per fare radio e podcast. Si crea un account e poi si inizia a registrare o a trasmettere in diretta il, lo show eh, dal computer oppure dal cellulare. Quindi Spreaker è un servizio web e mobile che permette di creare una radio online. Possibile, come dicevo prima, trasmettere dal vivo e a creare dei podcast. La piattaforma contiene una collezione di temi musicali Nella versione gratuita. La registrazione dura fino a 30 minuti. È disponibile sia per iOS che per Android. Si possono creare programmi radiofonici, aggregarli in palinsesti personalizzati. Si possono ascoltare e produrre programmi radio nella piattaforma di Spreaker e mediante mobile. Possono essere i file poi embeddati in pagine web e siti. È molto interessante generare podcast in relazione alle attività della classe. Suggerimenti possono essere per le lingue, per una radio in diretta, per, per usare un nuovo modo di accedere e diffondere informazione, gli studenti possono creare una propria radio personale, si possono mandare notizie su eventi educativi e possono anche essere creati dei podcast tematici. Vediamo ora come funziona. Bisogna registrarsi al sito, io l'ho già fatto e quindi faccio login. Accedi e uh, mi uh, trovo in questa interfaccia, clicco su crea e uh, potrei uh, uh, caricare e ehm, pubblicare nuovi ep episodi dal computer o dal dispositivo e op oppure potrei eh, registrare direttamente dal, eh, via web registra ecco, do un titolo alla eh, mia puntata nel titolo scrivo modulo 4 EAS Anitel a 2017, in questo caso. e Poi metto dei tag, al massimo 5, e posso scrivere EAS, e poi Anitel, Spazio, Episodi di Apprendimento, no, tiro via episodi e poi posso scrivere formazione, spazio, sì. Ora posso ehm, eh, scrivere eh, aggiungere la mia posizione. Ehm, renderlo pubblico e ehm, posso aggiungere una descrizione per le impostazioni del mio episodio e ehm, potrei scrivere allora avviso avviso per webinar ok vado avanti Vedete, ho già ho compilato tutto, quanto mi era richiesto. Vado avanti, avanti. Mi dice di eh, consentire l'accesso la, alla videocamera e al microfono. Clicco Consenti e sono nella mia eh, eh, interfaccia dove vado a costruire il mio podcast. Cosa trovo? Trovo tre, eh, come vedete stage. Il primo è quello del microfono che utilizzerò, naturalmente è attivo perché lo vedete azzurro. E poi abbiamo un deck 1, un deck 2 dove potrò uh, posizionare i uh, file musicali di uh, sottofondo. Per aggiungere un uh, file musicale clicco sul add nella, nella playlist e ho questa eh, opportunità di esplorare cioè del, del, dei file musicali che mi mette a disposizione, di cercare dei file musicali eh, con la casella search, eh, poi di eh, vedere gli ultimi che sono eh, presenti sulla piattaforma oppure di uploadare come vedete dalla. Mm, dalla library la, eh, i, i nostri file musicali che ci piacciono come che riteniamo dati da mettere come sottofondo scelgo explore e um, song e poi magari crawling experience um, poi posso scelgo all e vedete che mi escono alcune ehm, alcune proposte potrei vabbè posso sentire le varie proposte ne scelgo uno e aggiungo ehm, in questo caso ehm, morning dew tanto per provare e lo aggiungo alla playlist vedete che adesso è presente e nella playlist il file musicale di sottofondo chiudo la finestra close e a ritorno nella, e trascino la, eh, la musica che ho scelto nella deck 1 avrei potuto eh, inserire anche più file di, so di sottofondo adesso guardo che eh, eh, abbasso la musica di eh, sottofondo speriamo che vada bene così e ah, poi la, la attiverò oppure la disattiverò con i bottoni corrispondenti ora eh, attivo la registrazione della, della voce con eh, il microfono e contemporaneamente poi agirò sulla musica di sottofondo ecco clicco benvenute e benvenuti nel modulo 4 anitel si tratta del nostro corso sugli episodi di apprendimento situati. Vi ricordo l'incontro in webinar del 27 marzo 2017 alle ore 21. Parleremo del principio della molteplicità negli EAS, di esperienze in ambienti 3D per la didattica, e uh, di usare audio podcast nella didattica. Ecco, ho interrotto, ho registrato, ho interrotto la mh, musica e uh, adesso uh, mi dice che eh, mi ha salvato il file, potrei andare a modificare il. Ora il, il mio file e, Oppure chiudere e, e salvarlo e, Oppure condividerlo face, su Facebook Questo quindi è il mio pod, podcast Che ho registrato nel mio canale Radio Luna Benvenute e benvenuti nel modulo 4 ecco vedete quindi come ho realizzato velocemente un episodio di trasmissione radio